Ciao ragazzi, di nuovo insieme, come va? Allora, io sono quasi alla fine de della stagione e presto resterò a pieno ritmo sulle, sulle mie cose eh, didattiche, lezioni online, eccetera, eccetera. Eh, se ci siete, battete un colpo, se mi seguite ancora, e eh, perché io ho tantissime news, da darvi piano piano su quest'anno che eh, ho deciso di... Eh, mettere tutto un po' più in ordine rispetto all'anno scorso e in precedenza e a fare una specie di appuntamento settimanale, insomma. Allora, volevo ripartire dalle eh, ultime richieste che ho ricevuto anche quest'estate, insomma, eh, di lezioni, che la, eh, la maggior parte riguardano sempre il discorso improvvisazione. Eh, Vorrei quindi darvi dei, dei consigli e soprattutto dirvi qual è il mio metodo, uno dei miei metodi eh, che uso più frequentemente diciamo, per studiare, eh, anche se secondo me non è che l'improvvisazione è una cosa che si studia, eh, bisogna fare tanta pratica per poi eh, in live o eh, in studio quando ci troviamo appunto a eh, a dover o a voler <ride> improvvisare eh, avere già delle, de un vocabolario personale in ogni genere possibile in, o, o in più generi possibili in, con più, in più contesti possibili uno di, mh, uno di questi metodi che vi dicevo è lo studio delle ballad eh, un genere che personalmente piace tantissimo un genere, uno stile diciamo e col quale trovo eh, anzi nel quale trovo tantissime possibilità di appunto di fraseggio e di, e di studio perché eh, le ballad eh, essendo così eh, ariose diciamo danno molto spazio eh, non sono diciamo ossessive come può essere una sequenza armonica eh, jazz dove ci sono tantissimi accordi o anche, eh, anche rock eh, o altro eh, la ballad proprio perché eh, siamo su tempi comunque eh, lenti o, o medio lenti diciamo ci dà più spazio per eh, pensare e eh, però oggi vorrei proporvi un, una nuova eh, concezione dello studio, quantomeno di provare a ogni tanto a inserirla nel vostro studio, che è quella, sì, di capire qual è la sequenza armonica, di capire eh, quali sono tutte le possibilità che abbiamo eh, da sfruttare per, per improvvisare, ma poi provare a mettere tutto da parte e eh, improvvisare a, a senso, a sentimento eh, cosa vuol dire? Eh, vuol dire che come fanno i grandi musicisti, grandi improvvisatori, non io eh, studiano, hanno studiato tanto, hanno fatto tanta pratica a casa, su, sul palco e poi arrivano a un punto in cui tutto quello che eh, studiano, scale, peggi sostituzioni armoniche, eh, variazioni ritmiche, eccetera, eccetera, diventa eh, completamente assorbito dalla mente, dalle mani o da... insomma, dipende a che strumento si suona, eh, per cui ognuno sviluppa un, un suo eh, appunto vocabolario, un suo linguaggio musicale eh, che ovviamente può eh, avere delle somiglianze con altri artisti eh, o meno eh, quindi provate eh, a pensare prima quali sono tutte le vostre possibilità e poi fate questo esperimento andate liberi probabilmente come succederà a me verranno fuori cose mostruose però eh, può darsi anche che venga fuori qualche frase che eh, Nata da, dal sentimento del momento. Eh, detta così è un po'... <ride> sembra un po' filosofia, ma insomma spero di essermi spiegato bene. Allora, io ho creato una, una base che potrebbe essere più o meno un brano... Eh, ora ovviamente io l'ho fatto in 5 minuti con due accordi, eh, però eh, se ci pensate bene, quanti brani eh, in questo stile hanno delle sezioni, eh, può essere un, un bridge, un, qualsiasi cosa con, con due accordi che si ripetono, io ne ho trovati tantissimi, quindi questo secondo me potrebbe essere già un, una sorta di, di brano eh, e farò finta di essere eh, in fase di registrazione a provare mie, la mia parte di, di improvvisazione quindi, gli accordi sono due, <ride> Mi minore, semplicissimo, quindi Mi, Sol, Si, e Si minore, quindi la quarta sopra, quindi Si, Re, Fa diesis. Ovviamente, il rinnovo, come sempre, l'invito è di... Farsi, eh, fare pratica su, su arpeggi e scale eh, prima di su tutta la tastiera, ovviamente, per avere un'inquadratura, un una mappa mentale di, di dove sono tutte le, le note, le, gli intervalli, tutte le possibilità. Quindi Mi minore. La settima. vedete vado un po' in su e giù per, per la testiera quindi. e si minore percorsi eccetera cioè, oppure le scale probabilmente qui sul su mi minore ci starà bene eh, così a sensazione una sesta maggiore famosa scala dorica si minore probabilmente ci starà meglio la scala si di si la minore naturale eccetera eccetera eccetera metto la base e vi faccio vedere qual è il mio metodo di studio mi minore si minore sentite l'atmosfera molto triste ho voluto fare una base eh, malinconica molto minore quindi la mia, i miei fraseggi tenderanno a essere i più in, in tema possibile poche note sto usando solo le note dell'appeto ad esempio proviamo a aggiungere una nona sentiamo l'effetto che fa Ora smetto di pensare vado a sentimento con variazioni ritmiche note più più brevi, più lunghe Qualsiasi cosa mi viene in mente cerco di cantarmi prima in testa quello che voglio fare e poi provo a metterlo in brano. Gracias. Allora, come avete sentito benissimo, a volte vengono idee un po' più eh, orecchiabili, un po' più belle, molto spesso il contrario, ma questo a mio avviso va benissimo perché eh, non c'è nessuno che mi giudica o altro, sono in fase di studio e posso sperimentare liberamente tutto quello che mi passa per la testa Altrico, alcune cose funzionano, altre meno eh, e il consiglio che vi do è quello appunto di eh, ogni tanto lasciarvi andare che poi può succedere anche in live e ha una sensazione molto bella poter suonare senza pensare, oddio che accordo c'è, cioè, che scala, che arpeggio eccetera eccetera quindi ragazzi, ora... Ehm, Passo al mio strumento preferito al fretless, faccio una piccola eh, improvvisazione nel, nel, nel mio di stile, spero vi piaccia, e poi eh, ovviamente come sempre lasciatemi un commento, una critica, una richiesta, un consiglio, qualsiasi cosa qui sotto, su, sul mio sito, ovunque. Eh, vi ricordo che ci sono tutti i libri disponibili come sempre, e mm, ci vediamo poi al prossimo video. Thank you.